Abbiamo in diretta uno degli stilisti e dei direttori artistici più importanti d'Italia, il grandissimo Steven Torrisi. Ciao Steven! Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao Cesare, come stai? Tutto Tut bene? Tutto bene, tu Steven? Abbastanza bene, siamo, siamo, usciti, siamo usciti, abbiamo finito proprio ieri sera lo shooting per la nuova collezione ALV 2021, autunno e inverno, perciò... Ti lascio immaginare come siamo un po' stanchi perché si fa tutto in, in un lasso di tempo con molta velocità creare il nuovo mood per l'anno 2021 di Alviero Martini, della nuova collezione Alv. Allora 2021. Steven, tu segui tantissimi progetti, poi sei il direttore artistico del premio Oscar internazionale della moda, della moda sì. che quest'anno si è tenuto a Firenze in una cornice meravigliosa e dove ho esatto. avuto il piacere e l'onore di assistere. Allora vuoi esatto. raccontarci questo premio, come è nato? Il premio è nato da una mia grande ambizione, Vabbè, molti sanno che io sono uscito da un percorso di, eh, da ballerino per Raffaella Carrara nel 96-97, chiudendo quel momento mio atipico perché non era quello che volevo fare, sono eh, rimasto dentro questo contesto della moda che è il contenitore moda, lavorando per 16 anni per Miss Italia, da lì mi sono sempre guardato intorno e ho detto ma come mai... Un'eccellenza così importante non ha un evento tutto suo, perché c'è il, il Festival del Cinema, il Festival Margutta, il premio quello... Tutti i premi di questo mondo, però la moda non viene mai tenuta in considerazione con un contenitore suo. E da otto anni eh, ho messo su questo premio, che si chiama Premio Oscar della Moda, che premia l'eccellenza dal platino, all'argento e poi mi sono imposto dal direttore artistico di premiare tutta la filiera della moda. Significa miglior mua, miglior hair stylist, miglior, miglior modella, modello, testata eh, giornalistica sempre che parla di moda, tutte le categorie e devo dire che non è stato facile perché come sappiamo tutti gli stilisti si sentono a volte anche onnipotenti oppure per loro la moda è quella che fanno loro, tutta la filiera sono, è un contorno, io invece ho fatto capire in questi otto anni che la filiera è molto importante in un contesto moda come Donna sotto le stelle è vero che c'è lo stilista che crea la collezione ma è anche vero che esiste comunque delle modelle, dei modelli c'è una direzione artistica, direttore delle luci, del palco tutte quelle cose che comunque non vengono mai esaltate in un contesto di Kermes come Donna sotto le stelle e io invece con questo mio progetto che è iniziato otto anni fa, ho piano piano introdotto anche tante categorie che per me sono importanti Questo è. e da otto anni siamo ancora in vita, quest'anno grazie al lockdown mi stava saltando ma tu lo sai eccetera. io eh, non mi fermo al niente, ho dato l'appuntamento la prima domenica di dicembre all'ottava edizione del premio Oscar della Moda, perciò si consegneranno gli Oscar della Moda, ci sarà Balestra, ritornerà a Rocco Barocco, Alviero Martini e tutte le eccellenze che sono già state premiate. Steven, dove si terrà quest'anno? Sempre a Firenze? Quest'anno per il secondo anno si terrà a Firenze sì perché il mio evento è un evento itinerante dato che comunque devo mh, inserirlo e farlo capire che esiste questo progetto per, da otto anni itinerante l'abbiamo fatto due anni all'Arena di Tormina due anni a Napoli due anni a Roma, a Caputmunti nella piazza del Campidoglio eh, un anno a Milano e da due anni è fermo eh, l'anno scorso e quest'anno sarà fermo a Firenze il prossimo anno che entriamo al nono anno del premio della Moda ritorneremo a Caputmunti dove lì eh, toccheremo il nono anno e poi il decimo anno se Dio vorrà ritorneremo in quella spenta piazza che è piazza del Campidoglio dove tutto è iniziato tra l'altro Beh, ma sicuramente Steve andrà tutto bene Allora noi all'inizio abbiamo detto Che c'è anche una grande amicizia Un rapporto professionale col esatto. maestro Alviero Martini Vuoi svelarci sì. il vostro ultimo progetto? Sì con Alviero è stato Vabbè, Alviero lo con... già lo conoscevo Come conosco tutti gli stilisti Però sai benissimo che il periodo dell'Alta Roma Erano inavvicinabili Poi gli anni Tutte le cose hanno avuto un'evoluzione differente Anche gli stilisti stessi sono diventati gli stilisti della porta accanto perciò con Alviero ci siamo confrontati più volte due anni fa è venuto a ritirare il premio Oscar della Moda lui ha, ha visto la qualità del mio lavoro e da lì si è creata un'ottima sinergia perciò facciamo dei progetti lui dice che io e lui siamo dei soci in affari non sono neanche il suo direttore artistico ma sono un socio in affari e da lì abbiamo realizzato, oltre va bene, le varie collezioni che poi vedete anno per anno, prima estate stato giugno in inverno, abbiamo creato un format che si chiama Fashion Tour Alv, che è un modo come promuovere il prodotto, farlo riconoscere a livello territoriale, perché chissà benissimo l'Alviero Martini da prima classe si è scommesso con una seconda linea, chiamiamola, che è sempre Alv, vai Alviero Martini che si chiama andare lontano viaggiando che automaticamente ancora non è conosciuto al 100% come prima classe e, col pre, e con il Fashion Tour Alve, itinerante per tutta l'Italia, con degli agenti per tutta l'Italia si creano degli eventi che si chiamano, è un, è un modo come reclutare modelli e modelli e poi portarli a una finale regionale a una finale nazionale chi vince la finale nazionale del Fashion Tour Alve diventa L'uomo e la donna diventano i testimonial per un anno di Alviero Martine, nonché anche testimonial miei per le mie cinque serate che o inserita in questo contesto d'Italia assolutamente come abbiamo detto anche con Alviero una bellissima iniziativa rivolta ai giovani, noi spesso ci dimentichiamo esatto. dei nostri ragazzi quindi un'iniziativa lodevole anche perché poi essere testimonia del brand Alviero Martini e delle tue sfilate non è cosa da poco ma è un trampolino di lancio meraviglioso allora Steven, sì. nei nostri fuori onda c'erano tantissime persone che a livello social scrivevano non vediamo l'ora di ascoltare di vedere l'intervista con Steven Torrisi e c'è ah, giunto tutto. un messaggino in diretta al nostro numero <ride> whatsapp che ti voglio leggere grande Steven Torrisi che rappresenta l'Alta Moda, sempre all'avanguardia. Saluti da Riccardo Sisili, Bologna Riccardo, Riccardo Sisili, sì, perché di, eh, il, eh, se tu sai, comunque nel periodo del lockdown Alviero, io ero a fare la collezione primavera estate eh, 2020, poi giorno 7, giorno 8 hanno dato il lockdown il nostro. Presidente, come dice Alviero, ha, creato, ha dato il suo primo decretino e io sono dovuto andare via da, da Milano lasciando Alviero a malincuore qui a Milano e sono dovuto andare giù in Sicilia a farmi come tutti quanti il nostro, la nostra quarantena. E da lì è iniziato un. Delle, abbiamo aperto questo format che si chiama eh, Albar di Alviero Martini, dove da lì devo dirti, io non pensavo che eravamo così sociali di Alviero. Comunque tante persone si sono interessate tra, eh, per quello che dicevamo di Alviero. E se creato un indotto pazzesco per dirti io vado a Campomarino io sono diventato un personaggio pubblico a Campomarino cosa a che non me l'aspettavo. Abbiamo visto abbiamo visto le foto. <ride> era una... che non, non mi aspettavo gli ho detto dal Viero sono scioccato perché io sono un direttore artistico che lavora dietro le quinte da tale comunque mi comporto. Non amo essere personaggio pubblico amo essere personaggio pubblico e tu lo sai benissimo dentro il mio lavoro. Fuori voglio essere la persona normale, fare la mia vita normale se no facevo l'opinionista continuavo a fare l'opinionista a Rai quanto lo facevo da Caterina Balivo e da, da, cosa, da Lamberto Sposino oppure facevo il ballerino però devo dire che questa cosa è creata. allora Sisley è uno dei tanti follower nostri che ci seguono e ci seguono ogni giorno tutto quello che facciamo mandano messaggi mandano messaggi di affetto e devo dire che è stata una bellissima cosa perché ci siamo riscommessi su un altro, un, altro, un altro format che io non pensavo mai di portare avanti invece al bar di Elvero Martino è un, altro, è un altro format che abbiamo creato grazie al Covid e che rimarrà credo nei, negli anni perché piano piano abbiamo intenzione di farlo diventare un format a tutti gli effetti bene Steven Questo. io ho qui, ho qui al mio fianco Simone Esposito che vorrebbe porti una domanda Esatto, sì, ciao Steven, eh, a parte ti voglio <ride> fare, fare i complimenti per il tuo lavoro. Eh, io purtroppo sono stato fino adesso vessato dall'amico da, da, Cesare Deserto per come sono vestito. Ora non so se Ma tu no. ci vedi. li ho, anche... ho visto perché vi ho seguito, perciò si vede anche in diretta sui su social perché ho visto il tuo abbigliamento non è male esatto ma Steven ecco, Steve, <ride> tu, da, tu <ride> che bravo Steven le, le donne più belle tu che sei sinonimo di eleganza dimmi qualcosa a questa camicia amico <ride> no, mio ti guarda, prego ma guarda siamo, nel, siamo in estate per me in estate poi io ah. guarda sono monocolore io uso solo il nero proprio perché eh, quel, faccio la moda è normale chi fa moda non ama vestirsi stravagante vedi il Dolce Gabbana vedi anche Alviero Martini no è molto stravagante devo sì, dire sì, però vedi Rocco Barocco e tanti altri siamo un po' più sobri come abbigliamento perché chi fa moda non, no, non porta non utilizza quel tipo di abbigliamento io sono molto chi mi conosce sa, sono sempre con gli stessi vestiti stesso colore a volte il mi chiedono mood. Ma, sì, mood. ma hai avuto qualche lutto in famiglia ha detto no io e tra, tra l'altro Cesare non sa eh, in costivi ci siamo sentiti che io sarò ospite da lui per l'Oscar eh, della moda e tra l'altro sarò vestito da sacerdote, da prete, infatti è prete a portere ottimo, a punto, questa... <ride> ottimo, <ride> ottimo. Cioè, noi dobbiamo mandare tutti i messaggi, ecco, possibili e immaginabili, esatto. perché comunque la moda la facciamo noi. Poi il pubblico recepisce quello che noi mandiamo. Giusto. Comunque mi fa piacere che ci sarai anche tu al premio Oscar della Moda. Stiamo con Valentina, stiamo strutturando l'ottava edizione e siamo quasi in chiusura. Perciò a breve, come prossima settimana, saremo con Alviero Martini a ritirare il premio Castello di Paternò, che è un altro evento che avevo mio storico, che ho dato a mio collega e da prossima settimana saremo in tour per tutta l'Italia, anche perché comunque, oltre alla moda con Alviero, essendo un, un bravo uh, mh, come dire, scrittore, ha scritto dei libri perciò automaticamente and andiamo in tour dalla prossima settimana giustamente promuovendo anche come firma copie presentando il nuovo libro di Alviero Martini fantastico. perciò non... Ho... Sì, la... Devo dire che purtroppo la moda quest'anno si è totalmente bloccata perciò come dice il nostro presidente ci siamo tutti riscommettere e poi noi ci siamo riscommetti alla grande perché abbiamo iniziato con il format a, a casa di Alviero Martini poi ora con i vari il, eh, tutto questo tour che abbiamo presentando il libro di Alviero Martini e poi mi sto dedicando anche a portare gli artisti da Alicia Nunez, Antonio Zechila eh, che eh, saranno eh, esatto. ospiti, che saranno ospiti anche qui da noi, mio caro Steven. Quindi esatto. faremo eh, questa salute lì Licia Lunes, che è un'amica, un Antonio Zeghi è un amico. Beppe sono tutte persone che da 28 anni che faccio questa attività. Comunque, chi più chi meno è salito sul mio palco a presentare un evento mio. Cioè, sono tutti amici e amici anche vostri, tra l'altro. Bene, sì. bene, Steven. Io ti ringrazio per essere stato nostro ospite per queste tantissime informazioni. Grazie a per voi me. e eh. volevo volevo approfittare per ringraziarti della gentilezza che ha avuto nei confronti di Alvieri, cioè ed è rimasto veramente contento del fatto che hai dato la prima intervista, perché questa è una tua, eh, avete iniziato da poco tra l'altro. Sì, questa la è la seconda intervista... puntata, sì la seconda puntata, perché nella prima puntata eh, c'era Alviero Martini che ti ha aperto un pochino il, il percorso di quest'anno della tua radio di Vox Populi assolutamente, e era molto, molto felice di questa cosa, grazie a te grazie ad Alviero, per me è un gran piacere non solo avere un rapporto di collaborazione professionale con voi, ma anche di amicizia che è la cosa più importante, grazie mille Steven, sì. Ciao, Steven. e poi non ti dimenticare che potete sempre con Vox Populi dare spazio anche alla moda, è importante perché sempre, la moda è in questo momento di avvi bisogno ha di bisogno Steven Perciò... noi siamo tre... a tua completa disposizione per te per la moda creiamo, quindi... creiamo, creiamo anche un percorso per la moda risvegliamola un pochino perché è un momento abbastanza critico il, il contenitore moda ce la faremo ce momento... la faremo amico mio ti Ma ringrazio grazie, grazie mille buona giornata baci Steven, ciao. Steven. Ciao. Mm. Ciao, ciao.